Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi vi fermerà la mia bella bella bella Ciao amici e bentornati al Gormiti, Gormiti show! show! Johnny, Johnny, Johnny. Giada, Giada, Giada, dimmi. Dato che l'altra volta mi hai fatto disegnare... Perché È stai vero. ridendo? No, no, no, non ce la faccio a ricordare quello che hai fatto. Sì, ok, hai vinto, non dobbiamo ricordarcelo sempre È che hai vinto. È troppo buffo. Lasciamo perdere. Sì. Dato che mi hai fatto disegnare l'altra volta... Sì. Questa volta ti faccio ballare, dato che mi sono allenata per tutta la quarantena. Stai scherzando, vero? No, assolutamente. No, io non ballerò mai, lo io sai. Io ho pure disegnato, anche se non sono brava. Non fa niente. Adesso, ma tu balli. Mm. Ti insegni un po' di danza classica no, Sei contento? Dai. No, non sono contento Giada Non mi piace fare danza E poi non sono capace dai, te, te lo insegno io Ci divertiamo Però vestito così non vai molto bene E appunto, appunto Quindi niente Lo facciamo la prossima no, volta no, oh. no, Ci penso io adesso No Sì? Ecco, pronto! No, no, no, no, dai, Giada, ma, no. cosa ridi? Non sei simpatica? Eh, tu pure mi hai messo gli occhiali quelli tutti strani dai, la ma, scorsa ma, puntata, ma, ma, eh, se... mi sono un po' vendicata. Ma sembro un uomo delle caverne, così! Ma no, cosa dici? Ma no, ma, ma, ma Allora, allora, ma... sei pronto? Iniziamo da una cosa facile e facile, basta mettere un po' la musica, e iniziamo... No, oggi la musica non c'è, guarda! Come non c'è? Te l'ho detto! Visto? Che partita, bravo, l'hai fatto partire! Allora, iniziamo con una cosa facile! ok facciamo la prima posizione che è facilissima sì sì sì sì anche i nostri amici a casa la sanno fare eh, però devi chiudere le gambe mm, quella è la sesta la prima qual è la sesta? quella che stai facendo apri un pochino ok adesso facciamo, sì. eh, facciamo la, la terza devi incrociare le gambe non, no così, cioè le gambe un po' così. Cosa vuol dire le, così, non così, <ride> le gambe un po' così? Così tu mi confondi. No, non è vero, non era la colpa mia. Sì, adesso. allora non lo faccio più. No, allora cambiamo. Facciamo con, con le braccia, ok? Sì, allora tiriamo su le braccia rotonde, rotonde. poi fai Scusami, scendere. Giada, le braccia rotonde, rotonde cosa sono? Rotonde, devono fare tipo un uovo, vedi? L'uovo dei gormiti. Ecco, allora, penso all'uovo dei gormiti. E adesso va. Abbassi una Un po' più delicato però Sì mm, Lasciamo perdere e... Vediamo un po' Prova a alzare la gamba Ok eh, questo è facile Vai, Fai così guarda Prendi E alzi la gamba su È facile dai Senza far cadere tutti i miei Lo minutes. so scusa Quindi prendo eh... Aspetta. Johnny eh... <ride> Forse è meglio che lasciamo perdere. Sì, sì, sì, forse è meglio che lasciamo perdere. Eh, Hai questa, è fatto un piccolo disastro. Questa è una buona idea, questa è una buona idea. Facciamo una cosa. Sì. Dato che anche tu sei la baby dance, che ne dici di ballarla insieme? Questa è già una bella notizia, perché la so fare, però non così, vero? La tolgo. Mm, va bene, dai, ok. Eh Sì, eh sì. È, me è meno male, perché davvero... No Giada, mi sei incollato, lo devo fare per forza così. Mi sei incollato, non è colpa mia, è questo. Va bene, fa niente, lo faccio. Ma vai. fai così? Sì, fa niente, vai. Pronto! Ciao amici, è arrivato il momento del fumetto gormitico. Sì, questa è una nuova rubrica del Gormiti Show. Abbiamo deciso di scegliere un fumetto e leggerlo per voi. E sì, oggi abbiamo scelto il Gormiti Magazine numero 5. E sono fumetti appunto inediti. Allora Giada, cosa ne dici di iniziare a leggere? Non... Sono prontissimo. Anche io non vedo l'ora. Allora vai. Tutti i riflessi dell'oscurità. All'interno di una scintillante grotta piena di quarzi, i quattro guardiani sono alla ricerca di un frammento del cristallo degli elementi. Certo che qui dentro è come cercare un ago in un pagliaio. Su, non fare il brontolone, è una questione di riflessi. Sì, come no. Riflessi e rapidità sono proprio quello che serve, in un posto barboso come questo. Eh, ma no, intendevo proprio riflessi, di luce. Il cristallo degli elementi è del tutto diverso da questi quarzi. Ah, beh, se lo dici tu, amico. Ma non vedete? La luce si rinfrange tra le sfaccettature in modo del tutto differente rispetto a come avviene nei frammenti. No, non ci avete mai badato? Beh, ecco... Eh, io veramente non... Uh... No, devo dire che... Un terrificante boato scuote la caverna salvando Aeron, Riff e Icor dall'imbarazzo. Che succede? No, non lo so, ma, ma scommetto che... Ci sono di mezzo i Darkan, Ovvio che è così. C'era da aspettarselo. <ride> Vi sono mancato, guardiani. Ruba vita. Flagello scuro. Psss e altrettanto rapidamente concentra le energie sottratte ai suoi nemici in un potente attacco d'ombra. La conformazione dei minerali riflette lo strale oscuro come se fosse un normale fascio di luce, rendendolo ancora più spaventoso. Caspiterina, questi quarzi non rinfrangono solo la luce, è davvero strano! E più che altro, come facciamo a fermarlo? Già, mi sento piuttosto spossato. Ma, ma, ma non capite, è tutto collegato! Tranquilla amico, per una volta mi si è accesa la scintilla! I guardiani sono in trappola, ma forse Riff ha capito come sbrogliare la situazione. Gormiti, potenza degli elementi, energia del fuoco, combatti Vulcan! Allora ragazzi, come posso aiutarvi? Diciamo che per vincere a volte bisogna sapersi mettere in luce. Vulcan sembra aver capito cosa intende il giovane guardiano. Infatti, aumenta la temperatura del suo corpo e le fiamme sulla sua schiena diventano sempre più luminose. Riflesse dai cristalli creano un chiarore a dir poco abbagliante. Ah, non ci vedo più! È il momento, Vulcan! Occupati dei soldati d'ombra! Tempesta di meteore! Il Gormita investe i suoi guaci di Voidus con una devastante pioggia di fuoco ma anche Icor è pronto a reagire Furia glaciale! Potere del ghiaccio! Combatte Achilos! Il colpo del guerriero però non investe Kratos che si è nascosto dietro a una stalagmite Dobbiamo metterlo KO prima che riesca di nuovo ad assorbire la nostra forza o saranno guai? Hai ragione e dobbiamo usare qualcosa di grosso Ragazzi questa volta ci penso io Gormiti, potenza degli elementi! Energia del fuoco, combatti Lord Carrion! Magma Blast! Incanalando il potere del nucleo stesso dell'isola di Gorm, Lord Carrion scatena dalla punta della lancia Vulcano un potentissimo flusso di energia magmatica. Il potente attacco del Signore del Popolo del Fuoco investe le Stalagmiti, i Soldati d'Ombra e Kratus. Perfino le rocce cominciano a sciogliersi, visto il calore. Per questo i Darkan decidono di filarsela. Uh, se resto qua mi, mi, fan, mi farò arrostire! Non dimenticatelo, guardiani, non è finita qui! Stavolta non avremo un po' esagerato? E eh beh, eh, non tutto il male viene per nuocere. Guardate che nuovi e splendidi cristalli si sono formati! Già, a volte basta prendere le cose per il riflesso giusto. Wow Giada, questa storia è davvero gormitica. A me è piaciuta tantissimo anche leggerla eh insieme. Sì, eh sì, soprattutto quando i Darkan sono stati sconfitti. È vero, eh sì. è vero. No, è vero. Eh, ne leggiamo un'altra o aspettiamo un pochino? No, direi di aspettare un pochino, mm. perché altrimenti le leggiamo tutte subito. È vero, è vero, hai ragione, allora aspettiamo. Io intanto, coloro, coloro. Oh Giada, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Guormitica. Sì, perché dovevamo mantenere le distanze, quindi abbiamo deciso di far vedere i disegni e le foto insieme. Esatto, oggi. esatto. Allora, facciamo così Giada, come solo noi sappiamo fare in modo ordinato. Io leggo una dedica, tu leggi una dedica. Ok, così. ci okay. alterniamo. Allora inizio io. Va bene. Ok. Allora, Dave ci manda intanto un bellissimo disegno dove ha disegnato Xato, i soldati, Riff, Trek e Gorok bellissima. con una bellissima dedica. Leggi, leggi. Leggo, leggo. Allora, ciao Giada e ciao Johnny, sono Dave, un bimbo di 6 anni appassionato dei gormiti, seguo sempre... I vostri video su youtube e devo dire che siete bravissimi il mio gormita preferito è Lord Electrion e spero che sceglierete il mio disegno grazie un abbraccio eccolo lì il tuo disegno appeso nella nostra super bacheca e noi gormita. ti mandiamo un abbraccio Invece io ti leggo la dedica che ci ha scritto Fulvio. Ciao ragazzi, in allegato un nuovo disegno dal vostro fan Fulvio. Okay. Il disegno è proprio questo qui. Che bello! Leggimi un po che io, leggi un po' che io dalla distanza non vedo. Ciao Johnny, Giada, sono Fulvio, Esposito, uh, Pellegrino. Vorrei sì. tanto entrare nel vostro... Gormiti Show, no? Studio, nel vostro studio Ecco, ecco Speriamo che in futuro si possa fare ci questa cosa. Noi ci stiamo pensando, chissà, chissà, chissà Vedremo Voi lui ce lo scoprirete Vedremo Vado io? Vai, vai Ok, allora adesso abbiamo Vediamo se abbiamo Ok, un'altra foto Un altro disegno, scusate um, Da Francesco da Napoli Ci scrive Cari Johnny e Giada la mamma mi ha mandato al liberatorio dei miei disegni eh, ormai per me siete degli amici vi seguo sempre e la mia passione per i gormiti è aumentata grazie a voi che bello spero che vi farete, vi farete vi. finalmente vedere i miei disegni in una puntata E eccolo, eccolo qui bravo hai disegnato Motac, Nucleor, tutti i gormiti, anche gli ultra gormiti bravo bravo bravo e grazie io invece ti reggo la dedica che c'è scritto Gabriele Romano vediamo ci ha mandato un bellissimo disegno che è proprio questo qua ma... Ciao Gormiti Show, sono Gabriele, un bambino di 5 anni che ama tantissimo i gormiti e vi segue sempre sul canale YouTube, Grazie. vi mando il disegno del Pasqualone ed anche un altro mio disegno sui gormiti ho messo anche il nome della mia sorellina Greta, oh. anche lei vede i gormiti tanti saluti, che bello li vedete insieme, comunque hai fatto un disegno davvero bellissimo, Sì, con il super sì sicuramente più bello di quello che ha fatto Giada eh, che, che, vabbè. devi sempre sottolinearlo, sì, comunque... devo sempre sottolinearlo, sì, è vero, è molto più bello andiamo avanti um, vado io, eh, ci abbiamo un disegno um, questo ah c'è scritto questo l'ha fatto Fulvio quindi è bellissimo ha Disegnato. Ehm, ecco. Allora, sicuramente Lord Voidus. Qua non capisco. Eh, dal colore marrone, io penso che siano i gormiti della roccia, eh? eh non anche vorrei. Anche secondo me non vorrei sbagliare. Poi se sbaglio dimmelo. Um, magari è titano. Appunto, eh, magari. Allora, leggiamo Fulvio e Papà Francesco. Ciao, vi invio il nuovo disegno di Fulvio, di Fulvio di sei anni di Val della Torre di Torino. Un mega saluto da Fulvio e Papà Francesco. Ciao! Grazie, che bambino. ce la faccio, mi emozionano queste cose. Adesso no, è arrivato allora. il tour di Matilde Malgioglio. Ok, sentiamo. Ci ha scritto, ci ha mandato questo bellissimo disegno, questo wow. Aaron, colorato tutto a matita. Brava, brava, scritto, brava. E ci scritto, ciao Johnny e ciao Giada, come state? Sono Matilde, da Catania, ho 15 anni. Sì. Mi sono mancati tanto i nuovi episodi del Gormiti Show, ma fortunatamente in questo periodo grigio di quarantena mi sono divertita a preparare tanti disegni e tanti lavoretti gormitici che adesso avrete tra le mani. Un grossissimo abbraccio e spero di incontrarvi presto, non appena finirà tutto questo. Beh, grazie Matilda. Grazie, ci, grazie. Ci... Mille. Ci invi sempre tantissime cose E questo disegno è davvero molto molto bello Grazie, sì. grazie, grazie Complimenti um, Vado avanti Io ho due foto Sì, ho una foto E un, una foto con un disegno um, Sì, vado da Emanuele No, scusami, vado da Davide, scusatemi. Um, ciao ragazzi, mi chiamo Davide qua, ho quattro anni e adoro i gormiti. Guardo sempre il vostro show e spesso faccio i lavoretti che proponete. Che bello! Vi invio la foto con i miei supereroi preferiti, un abbraccio forte. Ma ne hai tantissimi, ma ho io, tantissimo, ma, ma Guarda, io non li, non li conto neanche più, ormai siete super super fan. <ride> ok. Anch'io ho una foto, ah. Giovanni, Bene. di Francesco da Cetara. Sì. Allora, scrive, ciao sono Francesco, ho sei anni e vi mando un abbraccio ed un super gormitico. Guarda quanti ne ha, <ride> tantissimo. Ah, cioè, sei invaso, sei invaso, ah. sei invaso sì, sì, da tutte le cose di gormiti. Ormai mi avete battuto. Ha anche lo zaino, sì, sì. Allo, hai pure l'ombrello. Tutto, cioè, non, non, non, non lo so, mi, mi avete battuto sicuramente. Ultimo, ultima foto con disegno da Emanuele. Ciao ragazzi, sono un vostro fan e volevo dirvi che siete bravissimi. PS, il mio preferito è Ultra Koga. C'è un'ultima un foto Sisto. di Luca dell'Orco. Ciao Gianni e ciao Giada, sono Luca, ho 4 anni, quasi 5 a giugno, vorrei precisare, e mm. abito a Lodi. Ci siamo. Vi mando la foto della mia torre degli elementi insieme al mio ninja dei gormiti. Eccolo! Mio fratello Giovanni che ha 6 anni mi ha aiutato a scrivere sul foglio. Guardo sempre i vostri video e mi piacciono un sacco. Ed eccolo qui! Grazie! <ride> Grazie mille per guardare i nostri video, siamo stracontenti siamo che vi divertite! Noi non smetteremo mai di ringraziarvi però, mandate sempre i vostri materiali a... Gormitishow.gormiti.com perché come vedete non ve li facciamo vedere tutti quanti in puntata! noi non vediamo l'ora, non vediamo l'ora! Giada! No. Johnny è arrivata la fine della puntata. Eh sì. Il momento più triste per noi. è vero, è vero. Cosa devono fare i nostri amici? I nostri amici devono continuare a seguirci sui nostri social ufficiali: sì. Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Condividete il video, mettete tantissimi like, ma tanti, una pioggia di like. Tantissimi. Devo avere bisogno dell'ombrello. <ride> dei sì. gormiti. Esatto, dei gormiti. E iscrivetevi al canale perché con noi, con noi e con il Gormiti Show: Le ci... sorprese non finiscono, finiscono mai. <ride> Un saluto da Johnny. E Zada, ciao! ciao. ciao.